Siamo qui con Fulvio Grandinetti, presidente dell'Ampigrugliasco, in occasione della pasta asciutta antifascista ehm, lanciata dai Fratelli Cervi il 25 luglio del 1943. E però eh, l'Ampigrugliasco, in questa occasione, ha dato ampio spazio al ventennale dei fatti successi a Genova durante il G8 del 2001. Quindi c'è un filo conduttore tra l'8 settembre i fatti che successero nel 1943 e quello che successe nel 2001 a Genova? Secondo noi sì, perché quello che è accaduto nel 1943 all'indomani dell'arresto di Benito Mussolini fu manifestazioni spontanee, le forze antifasciste, gli elementi che insomma erano già politicamente Ehm, eh, alfabetizzati che avevano condotto la lunga, lunghissima, ventennale ehm, eh, lotta clandestina contro il fascismo, eh, potevano eh, emergere e guidare come ad esempio avvenne in alcune città come Torino dove furono montati dei camion e furono sfondate le porte delle carceri per la liberazione di chi? dei detenuti politici che stavano dentro le carceri da, da tanti anni. E, eh, quindi un elemento di eh, spinta popolare dal basso, quindi eh, un elemento come la congiura di Palazzo che portò all'arresto di Mussolini, si è però Ehm, tradotto in un movimento dal basso che ha poi prodotto ciò che accadde dopo l'8 settembre 1943, quindi dopo 40 giorni dal 25 luglio cioè l'inizio della resistenza cioè la riorganizzazione in quel caso, in quel contesto, per l'Italia dell'epoca, nelle formazioni politiche clandestine, quindi il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito d'Azione, ehm, la Democrazia Cristiana, il Partito Liberale, insomma tutte le varie forze che all'epoca all erano state messe fuori legge. E quello che accadde a Genova nel 2001 è stata una grande eh, esperienza popolare, il Social Forum, che mh, sostanzialmente chiedeva di poter partecipare alle, alle decisioni eh, che otto persone G8, eh, no, si dice a voi G8, noi 6 miliardi, perché adesso siamo quasi 7 miliardi, ma all'epoca eravamo 6. Eh, pre prendevano a nome di, di quei 6 miliardi. Quindi vogliamo partecipare alle decisioni, non ci basta che ci sia qualcuno in un palazzo a decidere per noi, vogliamo prendere parte a questa decisione, quindi vogliamo partecipare, vogliamo poter decidere e in sostanza è questo che si chiedeva, quindi più democrazia, più partecipazione, più spazio di partecipazione popolare eh, e quindi giustizia sociale e quindi gli spazi concreti per poter partecipare e quindi... Eh, nel caso del, del 2001 si diceva anche, con uno sguardo, e oggi l'abbiamo anche ben focalizzato, eh, rispetto all'ecologia, rispetto al clima, perché magari non ce lo si poneva nel 1943 questo tema. Oggi è un tema eh, assolutamente centrale, se, se si parla di democrazia non in termini astratti ma concreti. C'è questo bellissimo documento dei 110 premi Nobel del dicembre del 2001, non è un caso che sia sempre quello l'anno che abbiamo anche riportato oggi nel ricordare i fratelli Cervi perché questi 110 Premi, premi Nobel dicono proprio questo cioè a due o tre mesi dall'attacco delle Torri Gemelle a New York, dall'invasione dell'Afghanistan, dell dalla dichiarazione della guerra infinita da parte di George Bush ehm, 110 Premi Nobel hanno elaborato questo documento che si chiama I prossimi 100 anni in cui hanno scritto queste 15-20 righe, scritte molto semplici, comprensibili a tutti, in cui si dice chiaramente che il problema nei prossimi anni non deriverà dal terrorismo, come si diceva in quei mesi, in cui terrorismo, il terrorismo, il terrorismo, dobbiamo essere più sicuri perché c'è il terrorismo e quindi... Il problema deriverà dalla mancata giustizia sociale, dalla mancata democrazia e quello il punto. E ovviamente i 110 Premi Nobel l'associavano perché era appena scoppiata questa guerra infinita contro il terrore, che apparentemente può andare avanti per un secolo, ed è un problema la guerra. Quindi vogliamo avere un mondo di pace, un mondo di libertà, un mondo di democrazia? Non dobbiamo scatenare guerre contro il terrorismo, dobbiamo impedire che il terrorismo nasca e dobbiamo, per fare questo, garantire più diritti più democrazia, più partecipazione, è così che si costruisce la pace, conoscendosi, avere aver a che fare con, eh, con i popoli e non eh, trasformarli in nemici, quindi noi ce lo vediamo molto, questo collegamento, eh, infatti siamo stati a Genova il 20 luglio, pochi giorni fa abbiamo detto che la lotta anche del social forum nel 2001 eh, era mossa da due grandi sentimenti d'amore che sono da una parte la libertà e dall'altra parte l'antifascismo. Grazie.